Come è preannunciato oggi, insomma, è, il, è il 25 novembre, quasi inevitabile anche per noi, no? Parlare di, di questa giornata che è stata dedicata non a caso, insomma, alla, alla lotta contro la violenza sulle donne, in particolare il femminicidio. E tra quanti in ambito sportivo hanno immaginato di muoversi, di, di, di sostenere quest'idea, c'è l'UISP e noi abbiamo con noi il presidente Vincenzo Manco. Buongiorno Vincenzo. Buongiorno, buongiorno Sandro, grazie, grazie a voi. No, eh, grazie a voi che insomma non mancate mai, eh, devo dire, di, di, di essere sensibili a moltissimi temi in questa giornata, avete deciso di sottolineare e non soltanto tra l'altro in questa giornata, no? Questo elemento che caratterizza in modo costante il vostro agire a livello, no? eh, diciamo non, non soltanto nella giornata deputata, però ecco oggi ci sono una serie di sottolineature che, che avete voluto mettere in atto. Sì, noi non perdiamo mai l'occasione di, di essere presenti in giornate, appunto, tra l'altro di dimensione internazionale come questa. Beh, sai, noi siamo coloro che hanno già nel 1987 predisposto una Carta europea dello sport, l'abbiamo anche sottoposta a quella che fu allora la valutazione del Parlamento europeo con una diciamo, direttiva anche particolare eh, e poi reiterata questa nostra azione per la Carta dei diritti delle donne nello sport anche eh, diciamo qualche anno fa, risottoponendola e quindi rilanciandola al Parlamento europeo. Questa è una eh, politica della WISP, la politica per la parità di genere particolarmente sensibile, a cui teniamo tantissimo perché sappiamo tutti, lo anticipavi prima Sandro insomma nel mondo dello sport l'elemento della parità di genere è, come dire molto lontano dall'essere realizzato quindi noi costantemente nella nostra storia abbiamo sempre inciso con azioni concrete progetti attività formazione per la costruzione di una diversa cultura sportiva che fosse appunto inclusiva più inclusiva e assolutamente paritaria. Sì diciamo che insomma comunque lo sport è all'Olimpico per esempio no? si è dato è moltissimo per la parità di genere è stata probabilmente una, una, uno dei degli elementi di lancio no? Adesso non voglio andare a parlare di Fanny Blankers-Cohen la mamma volante del 48 però insomma ricordare che la prima Olimpiade in cui il Comitato Olimpico Internazionale è riuscito a far sì che non vi fosse un'esclusione a monte delle donne nelle squadre dei paesi è stata Londra 2012, quindi un percorso lungo, un percorso che ancora è ancora e sarà lungo, in cui però lo sport in qualche maniera ha incarnato anche no, l'elemento stimolante, primo, cosa declinata anche qua da noi. Assolutamente, tenendo conto che su questo, lo dico con estrema franchezza, conosci da tanto e la WISP è conosciuta da tanto, partendo da una nostra autocritica, no? quindi sarebbe facile dire per esempio che non, esiste, non esistono presidenze al femminile delle federazioni in questo paese, ma purtroppo non ci sono, quindi partiamo anche dalla stessa WISP e eh, no? esperienze che vedono all'interno degli enti di promozione sportiva, per esempio presidenze nazionali al femminile, anche se noi fino a poco tempo fa abbiamo avuto la presidenza del Consiglio nazionale tra l'altro delle nostre politiche di genere della Wisp. però sì siamo, siamo lontani, io credo che sia eh, necessario ancora di più come la Wisp cerca di fare non solo eh, appunto aumentare, incidere investire in una cultura inclusiva e paritaria all'interno della pratica sportiva ma costruire reti noi per esempio costantemente siamo nel rapporto diretto per quanto riguarda per esempio l'utilizzo del linguaggio contro ogni forma appunto anche pressione del linguaggio violenta o sessista che possa essere, e quindi questo rapporto con l'associazione Giulia delle, delle giornaliste, così come con tutta la rete dei centri antiviolenza della rete dire. Di della violenza eh, contro eh, i centri antiviolenza sulle donne, quindi questa anche necessità ecco, come mondo sportivo di contaminarsi, noi lo viviamo costantemente e crediamo che lavorare in rete sia un modo non solo per evidenziare il problema ma anche per cercare di, di risolvere e trovare appunto, soluzioni comuni e approfitto di te perché insomma non so se si è conclusa insomma era prevista eh, qualche minuto fa insomma quasi un'ora fa la, la conferenza stampa del ministro Spadafora tu l'hai seguita no perché fino a due secondi ah, prima dell'altro collegamento non era ancora attiva ah, eh, quindi, va, allora insomma tale, era tale annunciata tizie, <ride> alle 11.30 eh, diciamo, però era eh, no, annunciata alle 11.30 ma non c'è ancora stata però mi permetto una sola battuta se possibile eh, insomma se si perde l'occasione come purtroppo questo pare essere dopo il consiglio dei ministri di avere una riforma della governance del sistema sportivo italiano beh questo è una, è un'occasione persa per l'intero paese di ammodernare soprattutto quel mondo e di costruire i presupposti per liberare i migliori energie dell'associazionismo sportivo italiano. Il sistema sportivo italiano è ancora un mondo chiuso ha bisogno di aprirsi, ci sarebbe la volontà di tutti, non solo quella della WISP o di altri enti di promozione sportiva che hanno spinto perché questa riforma avvenisse e questa riforma pare, almeno quella legata alla governance del sistema sportivo di non essere arrivata a conclusione, ecco, noi questo lo sottolineiamo come un grave problema di ritardo che ancora di più accentuerà quello che è la percentuale di alta sedentarietà che abbiamo nel nostro paese di quella che è la ridistribuzione delle risorse su tutti gli organismi sportivi e quindi sull'associazionismo sportivo di base e la possibilità davvero di incentivare una cultura sportiva che sia una cultura sportiva moderna che guardi all'Europa e che non porti. Guarda allora, staremo a vedere perché insomma adesso cioè, arriva un flash da agenzia in questo istante che dice una dichiarazione di Spadafora dice non è una riformina, queste norme avranno un impatto enorme. Tra l'altro visto che per esempio per quanto riguarda lo sport paralimpico ci sono ulteriori novità, per cui no, per quanto riguarda i gruppi sportivi militari è una storia certo. molto lunga e certo. con, con Pancelli certo. sono stati fatti passi enormi però adesso arriva no, questo quest ulteriore sigillo che è un, un elemento insomma, positivo, mi permetto di sottolinearlo perché è un mondo che conosciamo bene ambedue, no? insomma il fatto che gli atleti paralimpici possano accedere nei gruppi sportivi nei gruppi militari e nei corpi civili dello Stato è un elemento insomma rilevante staremo a vedere perché è chiaro che è molto complesso poco fa abbiamo parlato con Mauro Berruto quindi tu conoscerai no, questo, questa sua iniziativa certo. questa certo, loro grazie. iniziativa certo. non è l'unico no il manifesto certo. per lo sport e certo. ho anche detto che qualcuno no, come, come capita anche a voi ha anticipato tutto questo facendo per esempio lo sport all'interno dei condomini no voi siete in grado in Lombardia esatto. e adesso andrà a macchina d'olio spero anche in altri luoghi del paese è cominciato lì molti anni fa è un modo no, per far sì che se, se come dire se il cittadino non può andare allo sport lo sport in qualche modo va al cittadino ed è un elemento che combatte quello che dicevamo quindi è per esempio l'obesità la, la non attività la, la poca cultura sportiva intesa in senso ampio e generale comunque tornando un pochino no, a questo nostro 25 novembre per chiudere diciamo che fra le tante cose che può fare lo sport c'è quella di, di di dare una diversa misura del rapporto fra uomo e donna oltre che fa uomo e uomo insomma no? Assolutamente e eh, credo che sia arrivato tra l'altro anche il momento ecco di creare le condizioni tutti e soprattutto coloro che sono diciamo responsabili ecco di organismi sportivi del mondo sportivo di riuscire costantemente a declinare ecco opportunità e a declinare soprattutto formazione io credo che ci sia bisogno di formazione costante sulla parità di genere per lavorare sull'autostima sul rispetto sulla padronanza di sé del proprio corpo nel rapporto con gli operatori e soprattutto con i dirigenti. Se noi facciamo questo, ripeto, esportandolo anche all'interno di un sistema di rete, prima o poi riusciremo anche a raggiungere i risultati che sono ormai necessari e che sono conquiste di civiltà anche per il nostro paese. Grazie Vincenzo, grazie a Vincenzo manco il grazie, presidente dell'UISP. Grazie a voi. Buona grazie giornata.